Luca e Ivana, sono già avvenute le presentazioni in famiglia, il gesto del padre di lui stupisce. Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme e sono già avvenute le presentazioni in famiglia. La storia tra Luca e Ivana del grande fratello Vip è più seria che mai. L'ex tronista di Uomini e Donne la modella ceca sono usciti allo scoperto e hanno già conosciuto le rispettive famiglie. Onestini ha visto la madre della Mrazova, che vive in Repubblica Ceca, tramite internet, mentre la ragazza ha avuto il piacere di incontrare i genitori dell'ex mister Italia dal vivo. E Ivana è stata accolta come una figlia in casa Onestini. A stupire è stato soprattutto il padre di Luca che, come rivelato dallo stesso ragazzo, ha assunto nei confronti di Ivana un atteggiamento ben diverso dal solito. Da sempre freddo e riservato, il signor Onestini è stato più che mai dolce e affettuoso durante il suo primo incontro con Ivana. La confessione di Luca Onestini sul padre. Quando ho visto mio padre, che di solito è un ghiacciolo, salutarla con un abbraccio come se stesse salutando me, mi sono emozionato ha confessato Luca Onestini al settimanale Chi. Ivana Mrazova è invece già pazza dei nuovi suoceri. Sono pazzeschi. Ha assicurato la conduttrice di 90 Special, il nuovo programma d'Italia di 1. L'ex tentatore di temptation Island ha conosciuto la madre di Ivana via Facetime e ha subito fatto una buona impressione alla signora. Le piace molto ha spiegato la Lamrazova. Luca e Ivana vogliono un figlio al più presto. Innamorati pazzi. Luca Onestini e Ivana Mrazova sognano matrimonio e figli. Io e lui non abbiamo tempo da perdere. Insieme abbiamo un desiderio, diventare genitori entro i 30 anni, ha dichiarato Ivana. Sono cresciuto con il valore della famiglia. Non voglio arrivare a 40 anni per diventare papà ha puntualizzato Luca, che ha aggiunto, e ci sposiamo, perché le cose si fanno per bene.